Entrate pure Benvenuti nella mia casa io sono Barbu Ma non ho la barba Scusate il casino eh? siete i primi ringrazio Che entrate nella mia nuova dimora Sono lieto di mostrarvela Adesso vi porto a fare un tour Della mia umile casa Decidete voi scrivete nei commenti e andrò dove direte Come avete detto nei commenti Dai commenti che ho letto Dopo ovviamente aver registrato il video Mi avete detto di far <coughs> vedere la sala quindi io ve la mostro Ok <coughs> Qua purtroppo ancora non abbiamo le luci Ci stiamo adattando io e, e i miei amici immaginari. Qua abbiamo un camino Questo qua in genere eh, si mette la legna E poi Qua abbiamo dei classici, dei vani classici Ne abbiamo molti Immaginare eh, Seguitemi Qua abbiamo un letto Non è il mio È per bellezza Io non uso sopra mobile, ma uso letto per Qua abbiamo una, famos una famosissima Qua abbiamo una famosissima Dipinzione di Giuseppe Barbuto che è un grande pittore Qua abbiamo un reparto che è ancora è da alloggiare e... Ok. Vi <ride> sto già vedendo nei commenti che state commentando Wow non ho mai visto un room Tour si chiamano così Rom Tour House Tour House è la casa tour um eh, così interessante lo so lo so vi sto già vedendo non vi preoccupate poi eh, vi porto sul balcone dove c'è uno dei miei amici ciao amici ora che vi ho presentato il mio amico io vi devo presentare tutti qua perché siamo tipo in 20 avete presenti in 20 tutti a casa mia vi devo portare in cucina lì c'è un altro mio amico che cucina ciao amici io sono il cuoco <ride> Oggi cuciniamo la nostra pasta fallica e... e niente, io sono quello che cucina Ora che vi ho mostrato il cuoco e la cucina Occhio okay, okay. che Ragazzi se state guardando questo video abbassato perché qua si picchia la testa Avvicinatevi, avvicinatevi pure Qua c'è un posto segreto Qua io metto le persone che si comportano male, le rinchiudo qua dentro. Aiuto! C'è qualcuno! È partito. Ah, ok. Continuiamo il tour della casa. Mi è parso di sentire delle voci, ma vabbè, facciamo finta di niente. No? Questo è il bagno. In bagno non c'è nessuno. Questo sono io. Perfetto, qua ci sono due lavandini. Uno per me e uno per il mio amico immaginario. Qua c'è una doccia. E qua c'è un po' di casino perché devo ancora mettere in ordine. Siamo arrivati oggi, io e i miei amici immaginari. Ora, la parte più bella. Questa è la mia camerina. Qua abbiamo... E bravo. Poi mi dicono anche maltratti i bambini. Qua abbiamo la mia camerina dove di solito dormo. O dormirò perché oggi è il primo giorno. Abbiamo la mia televisione, la prestigio ci la radio, questo quadro, questo quadro che chi mi, chi mi segue da un po' l'avrà visto nell'altra casa, ma non è mai stato appeso. Sono nel riflesso del quadro. Sono nel riflesso del quadro? Sì, ciao. Entriamo in quest'altra stanza segreta, qua non metto nessuno. <ride> Occhio alla testa, ragazzi, abbassatemi. <ride> <ride> Qua ci sono le mie scarpe Le mie felpe Vedete Ok E niente anche qua devo mettere ancora un po' posto Siete i primi che entrate L'ho già detto fa, fa caldo qua dentro Forse dovrei cambiare il posto Dovrei metterli qui dentro Almeno I bambini No non i <ride> bambini No io non uccido i bambini Solo quelli che fanno i cattivi Grandi Opa. Ce la fai tu <ride> Un altro balcone Che non si vede niente ragazzi Qua stavo cadendo. Qua abbiamo un altro balconcino Non è un trabocchino perché tu dormi qua sopra Sì io dormo sul, sul tetto Perché Ok E niente sotto abbiamo un giardino Sotto abbiamo un giardino e una taverna La taverna è un po' affollata Quindi <ride> non ve la farò vedere Però abbiamo una taverna anche Io e i miei amici immaginari Bella. Ci siamo? Eh? Sì Che dire <ride> Ragazzi questa è la mia casa <ride> Sono distrutto Farvi vedere la casa è stato fatica, fatica, faticante e, mh, e niente Vi saluto Bella spero vi piaccia